Ciao, sono Marco, come vedi sono su una salita piuttosto ripida e anche abbastanza insidiosa tra virgolette, nel senso che ci sono ciottoli ed è sdrucciolevole. Sono al termine di questa salita impegnativa, faticosa, sì, molto faticosa, e ti ci ho portato insieme a me qui perché voglio raccomandarti ogni volta che sei lì lì per dire che sei stanco e che non ce la fai a fare la tua risalita, a salire per il tuo percorso ripido allora voglio invitarti a non mollare perché poi ti ritroverei un panorama alle spalle come questo alle mie spalle un panorama mozzafiato quando sei in salita quando sei impegnato quando sei lì che stai per mollare hai scelto un percorso difficile lo sai anche tu e stai per mollare stai soffrendo veramente la fatica allora in quel momento è di questo che ti devi ricordare di questo qui di questo percorso che ti ha portato fin qui per vedere questo panorama ed è un panorama mozzafiato se fosse bel tempo sarebbe stato anche meglio o meglio non è cattivo tempo se ci fosse stato più sole con l'aria più limpida ma non si può avere tutto è comunque un panorama mozzafiato e ti fa credere che tutto quello che tu hai fatto per arrivare fin qui ne è valsa la pena allora non mollare perché un domani potrai voltarti e dire sì è stata dura ma ne è valsa la pena io ti saluto perché adesso da qua devo trovare il percorso per la, la discesa perché lo voglio solo, solo semplicemente scavalcare questa, questo montarozzo, questa montagnola che insomma è una bella montagnola, più che un montarozzo devo dire che è abbastanza ripido e ti saluto con un abbraccio, mi raccomando, pensa al panorama finale perché sarà mozzafiato